La Via della Seta è una grande opportunità perché è un'idea eh, ed è l'idea che contrasta il modello che ci sta portando al declino: quello della ehm, cartolarizzazione di tutto per fare i soldi facili in breve tempo attraverso i circuiti finanziari. L'economia reale, cioè la Cina, ritorna a Keynes ritorna a Marx, ritorna alle, allo sviluppo delle forze produttive e a livello internazionale lo fa con l'idea della stabilizzazione e non della destabilizzazione quindi non devo destabilizzare per controllare, quello è il progetto predatorio e imperialista ma devo stabilizzare per dare sicurezza a casa quindi attenzione non è solo l'interesse di prendere le risorse e avere nuovi mercati di sbocco per i loro nuovi eh, prodotti industriali ma è il discorso di creare sicurezza a casa perché un mondo più stabile per il 20% di un paese che contiene il 20% della popolazione mondiale è un mondo che garantisce a loro eh, prospettive per il futuro, eh, altrimenti. Eh, più conflitti ci sono, più questo va a inficiare sulla Cina, che temporaneamente può approfittarsi di certe situazioni, ma non nella logica di acuire scontri e destabilizzazione. Questo noi vediamo e da qui nasce il consenso verso